Grazie Presidente. Dunque sì, un atto, un atto dovuto perché quando arriva una sentenza del Tribunale eh, è chiaro che l'amministrazione deve, deve rispondere. È anche vero che poi questa, eh, questo atto dovuto fa seguito appunto a un intervento del, dell'autorità che ha ridimensionato notevolmente quelle che erano le richieste del, del pretendente, quindi questo è un primo punto da dover sottolineare perché è un risparmio comunque per l'amministrazione, perché ricordo che i debiti fuori bilancio si pagano con i soldi dei contribuenti che sono i cittadini di Roma. Dovremmo chiederci, ma se no eh, potremmo essere tacciati delle, eh, di dover far riferimento al passato, del perché no, nella realizzazione di, di, questa, di, di queste opere, della, in particolare la materialità in questo caso, dalla linea Biltron con quello, quello nuovo, insomma quello che va... Eh, che si è andata ad aggiungere alla linea B eh, successivamente eh, il costo delle opere quindi diciamo, l'extraspesa sia stata così ingente rispetto ai costi individuati in fase di progettazione ma qui sorvoliamo ricordo proprio perché il, il mio collega De prima ha citato il, i dipendenti che nel momento in cui interviene un tribunale degli atti di pignoramento da parte del, del pretendente spesso vengono bloccati i conti delle aziende e Se un'azienda ha i conti bloccati pur avendo magari la disponibilità non paga gli stipendi, quindi questo atto dovuto in realtà mette ordine in una situazione anche di liquidità e della possibilità appunto di svolgere la propria attività industriale che non banalizzerei semplicemente con vabbè lo dovevate fare, lo avete fatto. Per cui nell'opera di risanamento lento che stiamo portando avanti già da tempo nel riconoscimento dei debiti fuori bilancio anche diciamo, questo intervento eh, è un ulteriore passo non eh, è nemmeno tanto diciamo, modesto dal punto di vista economico perché parliamo di oltre eh, 9, 9 milioni di euro che eh, ci avvicina sempre di più ad avere un'amministrazione un, un po' più sana saremo molto contenti e saremmo molto contenti di poter dire già alla fine di questi, di questi cinque anni che gro, grossi passi avanti rispetto al, al passato sono, sono stati fatti Grazie.